amiche ed amici vediamo se le cose funzionano non so se si sente bene non so se esce qualcosa Non si sente... Eppure, oh, vediamo un po'... L'altra volta avevo utilizzato un'altra piattaforma per le live. Qua di che sono in live diamo un po persona connessa. no non sento l'audio ah ecco adesso viene problemi con non so perché a volte col cellulare funziona funziona meglio ma non voglio accendere tutte le volte il cellulare vediamo un po come viene È un casino un casino comunque benvenute a tutte e tutti voi voi sì, sì, vedo, vedo che, che piglia, che piglia. Mi avevate chiesto fare una live larga e io ho lasciato lo spazio per leggere i vostri commentari. Con questa bella scena di fondo, vediamo se eh, c'è qualcuno. Ecco qua. Allora, vediamo un po'. Mettiamo un po'. Ecco questo bel banner, cresciamo insieme, eh, cresci con noi su Twitch Live Sant'Enchan. 18 settembre 2021. Uniti si cresce. Faccio questa live, non tanto per fare gli l'iscrimento, ricambi. Eh. Guarda che ti guardo. E tutte queste cose, ma faccio questa live proprio per eh, conoscerci meglio. Buonasera, Mirko. Rota Graziosi, buonasera, buonasera. Come stai? Sono contento che tu sia intervenuto mirko rota graziosi peraltro mi sembra di conoscerti eh, da un'altra piattaforma sociale e non so se qua si può nominare ma nell'altra non si può nominare questa e mi fa molto piacere che che tu stia presente allora un saluto a, al nostro caro amico eh, allora abbastanza bene grazie te come stai benissimo per fortuna bene per lo meno come il solito che che non è né, né stare bene né stare male io sono su quella rossa ah, tu stai sulla ferrari in realtà anch'io sto su quella rossa magari fosse una ferrari ma da un po di... io ho questa piattaforma dal 18 infatti domani uscirà un live streaming eh, nella piattaforma rossa che era uscito come live streaming in questa piattaforma e, e niente volevo fare una live qua ogni tanto per portare la gente all'altra piattaforma non so se funziona perché tutti quelli che mi seguono qua hanno già un canale nell'altra piattaforma quindi evidentemente come strategia non è molto vincente anzi funziona al contrario santenciani io sono quella viola ma non la uso quasi mai ha ah, anche io sì io invece l'ho ripresa a ad utilizzare perché, perché quando sta sto in quella rossa ho scoperto che caricare molti video a settimana non aumentano le visualizzazioni aumenta solo del primo del primo video e poi avere tanti canali eh, non aiuta a, a raggiungere il limite delle monetizzazioni in tutti non eh, non fai molto molto denaro siccome mi hanno pagato 98 dollari a luglio e mi sono comprato questo cellulare il motorola moto E7 e 7 i power che prima nel 14 a fine no a fine 15 ma avevo comprato il motorola moto X seconda generazione che era di gamma alta ma adesso è stato superato da quello di gamma bassa anche se c'è dei limiti c'è android 10 eh, one allora quella viola la uso per lo più per prendermi il box per un videogame che faccio sul pc Ah bene io no, voglio ritornare qua per, per la sfida di superare le ore, eh, non so, e eh, siccome non posso sempre fare video nella piattaforma rossa, ne ho salvato un live di qua che è venuto a pessima risoluzione, eh, che uscirà domani alle 21:30, credo domenica eh, di, eh, oggi è. Eh, Ecco, dovrebbe uscire il 19 settembre, quindi domenica 9 settembre alle 21.30 esce una premier che è stata live qua, così come è uscita una, una live come premier di un'altra piattaforma sociale ancora. Però, ecco, è più che altro per cercare di farmi un pubblico anche qua, perché dicevo uno stratagemma. Che ti farà di sicuro aumentare le visualizzazioni nella piattaforma rossa sai quale devi sottotitolare a quanti più idiomi puoi i tuoi video o perlomeno cambiargli titolo e descrizione cioè eh, metti eh, sottotitoli e vedi come fare io mi iscrivo in qualsiasi canale che mi piace poi se si iscrivono anche loro mi fa piacere dice mirko se no non ci sono problemi l'importante è di fare video che la gente apprezza per fare arrivare i video dappertutto io ti consiglio nella piattaforma rossa che si può qua non si può di sottotitolare i video quante volte più puoi io arrivo fino a 130 idiomi e, e sorprendentemente lo l'ho fatto a volta l'una del mattino perché con le live ci occorre più tempo prima che ti mettano i sottotitoli in italiano tu li devi correggere e poi c'è una procedura che puoi vedere qualche tutorial nella piattaforma rossa stessa come sottotitolare i video e poi alle una del mattino ho avuto 20 visualizzazioni perché ho sottotitolato in 130 idiomi che tu vai traducendo il titolo e lo metti come descrizione anche e poi la, la sottotitolatura negli, negli altri idiomi è automatica io non è che sottotitolo scrivendo a mano ma ho scoperto in questo modo che aumenta il numero di ore del canale e ora arrivato a avere la monetizzazione con 4070 ore adesso ne ho 4006 e poi aumentano le visualizzazioni del canale il tempo di visualizzazione diminuisce perché ho avuto 444 richieste i primi 28 giorni in inglese generico poi c'è inglese d'inghilterra di canada degli stati uniti dell'australia eccetera ma eh, in, in eh, vietnamita ho avuto addirittura 160 minuti devono aver visto una live una sola richiesta Non ho tempo per fare la traduzione, almeno falla in spagnolo in tutte le varianti di spagnolo, inglese e francese, vedrai che aumenterai. Dipende anche da quello che parli, perché se parli su una cosa che è avvenuta, non so, in un paesino d'Italia, magari interessa poco, ma se ha delle parole chiavi che magari uno mette dei titoli ordinari ma ha delle parole chiave importanti in un idioma che non si sa quali sono come si fa la traduzione anche video che non hanno parlato tu puoi tradurre titolo e descrizione senza mettere sottotitoli trovalo il tempo perché ti conviene comunque queste tre strategie è vincente almeno a me mi salva le ore di visualizzazione non devo stare preoccupato perché una volta che fai 100 video, io ne ho 1200 nel canale. Va in automatico, c'ho sempre eh, addirittura prima avevo eh, delle ore del giorno morte e poi un promedio di 6 visualizzazioni l'ora. Adesso a qualsiasi ora del giorno e della notte c'ho 10 visualizzazioni. E poi se guardi, c'è un grafico, a volte compare ogni giorno della settimana a ah, una colonna formata da barre che si illuminano a seconda dell'intensità dell'attività di chi ha visto i tuoi video negli ultimi 28 giorni e che succede che eh, ci sono molti fusi orari nel mondo la gente dorme o si sveglia se mi seguono dall'Alaska al Giappone all'Australia in 130 idiomi in pratica potrei iniziare virtualmente una live in qualsiasi momento del giorno e della notte che ci avrei almeno 10 persone seguendomi, proprio perché eh, YouTube manda eh, l'avviso che inizia una live di un canale che loro seguono anche se non sono iscritti e perché negli ultimi 28 giorni hanno visto un mio video anche per 30 secondi. Quindi questo mi dà più margine di azione, capito? Aumenta il tempo in cui io ho pubblico disponibile a guardarmi. Passano sempre più persone che magari commentano perché loro guardano il video lo guardano con il titolo in thailandese filippino russo, ucraino, francese e commentano nel loro idioma. Io con Google eh, tra, tradut il traduttore di Google traduco la risposta e gli rispondo del loro idioma. Loro credono che li capisco e guardano la versione tradotta. Io ho un canale multiagromenta. Multiargomentazionale parlo di politica fatti storici vabbè ah erotismo poesia religione e molto altro ancora eh, per quanto riguarda i fatti storici soprattutto dell'italia sappi che il nostro paese è uno fra i più ammirati nel mondo proprio per la storia quindi non devi magari tradurre tutti i video ma soprattutto gli ultimi o oh, i più visti della storia, sì, soprattutto se durano poco tempo, ti conviene tradurli perché della storia d'Italia vogliono saperne in tutto il mondo e eh, sarebbe un'opportunità perduta, magari non ti dico di stare lì a tradurre in automatico, in automatico, io ci metto un'ora in 130 idiomi, ma almeno negli idiomi che tu reputi più opportuni, tu. Cerca sul web, eh, quale da quali paesi vengono la maggior parte dei turisti nella regione di cui parli nel video, per esempio, se le Puglie, l'ulti gli ultimi 24 mesi sono venuti molti russi, giapponesi ed australiani. Fai un video, video i sottotitoli mettili soprattutto in inglese, russo e giapponese perché magari sono loro interessati a saperne di più mirko Rota graziosi risponde "Ho un grosso problema di dislessia non mi permette di fare troppo troppe cose lunghe ci impiego quasi due ore e più per preparare i miei video sono costretto a fermarmi spesso non ti preoccupare tutti i più grandi pensatori hanno sempre avuto dei problemi. Lo so, è facile dirlo, ma è così. Un momento che eh, giusto una luce. ecco eh, non ti preoccupare della dislessia anzi molte volte sono i, i problemi che ci caratterizzano meglio come persone può sembrare strano ma tutti noi siamo unici eh, anche nei nostri difetti e quindi no, non ti devi preoccupare eh, poi eh, non so Devo vedere meglio i tuoi video, ma io ho visto qualcuno e non, non mi è sembrato di notare nulla nulla di strano, eh, comunque, voglio dire, a volte è più importante eh, non dire che, che dire. Quindi, eh, se, se tu per le pause, ecco, eh, puoi sembrare molto riflessivo, dire delle cose soprattutto se illustri dire delle cose al momento giusto non devi avere fetta ti rilassi parli di meno mostri di più e soprattutto a volte il pubblico cerca qualcosa di ciao arci come va bello c'ho già due amici amici i miei video sono editati ma non vedi le parti che elimino a ah, benissimo comunque ecco io da quando c'ho la possibilità non so se tu hai la possibilità di fare delle premier io tutti i miei video li programmo come premier a volte le persone non sanno che cosa sono le premier e pensano che siano delle live allora mi domandano eh, perché non intervieni nella chat perché non rispondi alle domande che mi fanno sul video e perché non, non sto facendo il video è già stato caricato le premier ti servono proprio come in questo momento soltanto che stiamo in live perché la gente interagisca tra di loro. Sto bene, ar, arci dream e come stai? A volte è meglio non dire parole, chan Gaetano non c'è. Ciao Gaetano. I miei video durano in genere dai 2 ai 6 minuti, editati, senza l'editing durano anche 30 minuti. Ah, Ciao Guadano. Non c'è, cioè c'è un ospite che si chiama. Allora, vediamo un po', qua non so come fare a invitarvi nella. invitarvi ecco fatto se volete entrare se volete entrare io sto bene grazie anch'io io arci dream non scrivo nella chat perché tanto vi rispondo c'è il link se vogliamo condividere se vogliamo condividere i miei video partono da un'ora e li edito per farli arrivare a 15 minuti. È normale. al Dream, io invece no, cioè eh, difficilmente li taglio. Infatti se andate a guardare tutti i miei video vecchi del, eh, del canale rosso, che non è un canale staliniano, eh, soprattutto all'inizio parlo, parlo, parlo e mettevo titoli del tipo... Sant'Enchan parla con tutte e tutti voi di varie cose sabato pomeriggio alle 5 meno un quarto, il 16 febbraio 2014. E così purtroppo facevo video di 40-50 minuti con questa filmatrice che si è rotto per seconda volta il flessibile. Allora non la riparo più, ma con essa un televisore funziona. E erano video poco visti prima perché avevo pochi iscritti poi perché appunto non davo delle informazioni su quello, quello che dicevo e quindi la gente si confondeva In... allora vediamo un po i miei video parlano partono da un'ora e gli edito per farli arrivare qui. quindi poi dite editare più di un video arci dream io tra un po stacco che devo andare a mangiare buon appetito mirko rota graziosi buon sabato e buon fine settimana mi raccomando e non ti preoccupare i limiti sono fatti per essere superati tutti noi possiamo superare i nostri limiti anzi devi rendere de dei difetti delle virtù quindi magari non, non, non so esattamente come ma eh, se uno deve prendere delle pause parlando quelle pause possono essere parte della forma nella quale uno, uno produce i video e non de, de, degli ostacoli capito e aspetta non ho capito in che senso editare più video cioè se tu fai un video di più di un'ora puoi avere del materiale puoi avere del materiale come per fare due o tre video magari io per esempio l'ho fatto solo con un video che avevo fatto nel 2010 anzi nel 2012 ma non per pubblicarlo in youtube erano dei video messaggi che mandavo a delle persone che conoscevo un'amica del giappone eccetera e allora che ho fatto non mi andava di filmarmi ma volevo parlare ancora una volta degli haters degli stalker dei troller e che ho fatto o, o, mi sono registrato una pista audio e con il windows movie maker di windows 7 ho tolto l'audio del video e ci ho messo come pista sonora la registrazione del mio discorso non va per nulla in sincrono ma voi cercate haters stalker non so è un video recente e quindi è come se io parlassi del tema siccome ho fatto molte video lettere a persone che, che con le quali parlavo c'è un sacco di video eh, posso riciclare quei video fatti non per youtube gli tolgo l'audio del video che parla di cose che non c'entrano nulla personali con quelle persone e magari con un cellulare questo che mi sono potuto comprare adesso in luglio grazie a che, io, che la piattaforma rossa mi ha dato 99 98 dollari e passa perché detraggono tassi poi magari carico i video qua quelli che ho fatto in un altro periodo che non era non sono mai usciti in youtube con questo dicevo eh, che è un motorola moto e 7, i power settima generazione mi registro la voce che c'è un migliore microfono poi nel computer edit dell'editore tolgo l'audio originale del video e ci metto la mia registrazione nuova perché utilizzare due cellulari perché così io parlo a misura che dura il video so quanto dura il video mi organizzo più o meno eh, quello che devo dire cerco di non ripetermi e se il video dura 5 minuti l'audio non dura 7 8 quindi luglio col bene che ti voglio e eh sì magari fossero tutti i mesi luglio almeno mi entrassero 98 dollari ogni mese tamburino sciamanico cinese che poi se voi and andate a vedere in questa piattaforma io in questi giorni sto caricando molti video quando ho del tempo, ma non mi va di parlare che sono muti L live streaming no talk. Questa mattina mi sono svegliato per andare al bagno molto tardi ma non cioè molto tardi ma molto presto per i miei gusti oggi, oggi è sabato ho dormito fino alle 10 e allora che è successo che mi sono svegliato e ho mangiato una barretta di cioccolato e ho fatto un video muto su questa piattaforma che voi potrete andare a guardare guardate e commentate quanti più video possibile di questa piattaforma perché in 15 giorni verranno cancellati così mi farete magari raggiungere un piano pro non so eh, maggiori privilegi così durano eh, queste puntanate che io faccio come direbbe Frassica cani indietro tutta nei panni di sani gesualdi queste puntanate almeno si conservano per 90 giorni Ciao, San, devo andare. Ciao, ArciDream. Mi raccomando, guarda quanti più video qua che puoi. E... e se puoi abbonarti o qua o nella piattaforma rossa mi faresti un favore. Nella piattaforma rossa il minimo mi sembra che, che propongono loro e che io non ho cambiato sono 4,99 euro. Con 99 centesimi. Comunque c'è anche una funzione sperimentale che è molto bella e che si chiama Grazie, o Super Grazie, un bottone vicino a like e dislike e che consente di fare un'unica donazione senza abbonarti, magari eh, il costo di un caffè, come direbbe eh, Giuseppe Flaco Montefiore. Eh, quindi se mi vorrete dare qualche donazione non è necessario abbonarvi nella piattaforma rossa c'è il grazie o super grazie un bottone che troverete in forma di cuore sotto il video fra gli altri bottoni tipo condividi like dislike e poi se vi potreste abbonare qua in twitch non so questa piattaforma e l'altra dicono che avrete dei privilegi in esclusiva non so quali sono questi privilegi io inizio da zero non ho mai avuto abbonati ma se vi vorrete abbonare mi, mi fareste un favore poi avere degli abbonati per la prima volta e eh, voi mettere allegria che roba eh, capito gente comunque comunque è così la vita io adesso inizio questa Live streaming, perché non avevo niente di meglio da fare? E diciamo per quanto riguarda. Devo ancora compiere delle otto ore. Oh, in. Vediamo un po'. Vediamo, sì, devo quindi mi ha già eh, il numero di iscritti richiesto, ma eh, con le mie fra le mete le mete, e, insomma, adesso quanti siete in due che mi si? Non so se le ore le contano in forma lineare oppure, eh, ecco, dovrei avere cinque persone, ospiti, ospite a cinque persone contemporaneamente in una chat. Ecco, mi manca mi manca questo ospita cinque persone contemporaneamente in chat ho già superato i 50 followers e poi non so veramente eh. vediamo un qua obiettivi ecco che mi manca ciò trasmissioni trasmetti trasmetti sette giorni su sette. io ho trasmesso 5 giorni su sette d'altra parte da poco più di una settimana che faccio video eh, media di tre spettatori e io invece in tre ore e mezza di streaming 0,71 spettatori su tre. quindi voglio dire per diventare affiliato eh, mi mancano ancora tre steps aiutatemi a, a raggiungere vabbè a un step quello di sette giorni differenti eh, sette trasmissioni ci devo pensare io e poi per diventare partner devo trasmettere almeno per 12 giorni differenti 12 trasmissioni, quindi devo trasmettere per 25 ore. però per, per diventare un affiliato mi mancano mi mancano 8 ore. Escludendo quella che sto facendo adesso. Capito? Eh, capito? E adesso una persona. Io non so se le ore le ore le considerano anche in base a quanti ti seguono o no. O devi tu fare 8 ore indifferentemente dal fatto che io credo che sia così che che ti seguono Insomma, poi mi dice di aggiungere Whatty. Oh, hello wati the, Hi, there is friend. How are you? I'm fine. I'm fine. wati after glow. It's a pleasure to meet you there. Uh, I'm fine, thanks you. Have a good uh, Saturday and a good weekend thank you very much how are you please if you want affiliate affiliate yourself to this channel and uh, to the channel of the red platform You will help me a lot. E, e adesso siete di nuovo in due, e mi fa piacere. Mi fa piacere che purtroppo tutte le spiegazioni di Twitch sono, sono in inglese. capito e, è un problema non le leggerei qua e ho nominato questa piattaforma ma d'altra parte questa non la condividerò in nessun'altra parte hello arest friend uh, wati tell me what are you doing now what are you doing by this time allora, vediamo se c'è delle co dei commenti. Intanto non è mai successo nella storia di questa piattaforma che intervenissero quattro o cinque persone in live. E non è mai successo. Please what the afterglow see my last video here on this uh, twitch channel and comment it tell me what do you think about my last videos or about uh, all my videos please and put uh, if you like it of course like I invite you to be part of this live I'm employing restream on my computer because on the cellular phone the Twitch application uh, don't work very well And from the cellular phone, uh, Restream or Stream Lab don't work very well. And uh, to show the chat is very beautiful for the final work when people can see out live the video please see my videos here there is the worry because on about uh, 14 days uh, this platform will erase all my videos Ciamanic Chinese uh, Drum. want to enter on my live stream so I don't know who is uh, connected by now but uh, they are uh, what he on this day I had done some stream no talking so you see them because I are very beautiful bene gente non so in realtà di, di che altro parlarvi ma vorrevo arrivare fino a un'ora la mia sarà una maratona di un'ora soltanto perché poi ho altro da fare naturalmente vorrei fare altro però siccome mi manca così poco ecco, siccome che siccome che volevo volevo insomma aumentare le mete vediamo un po' di dargli un colpo un colpo di grazia a queste mete perché voglio diventare affiliato eh, devo trasmettere almeno otto ore sto sulle 3,5 ore devo avere, trasmettere per sette giorni di seguito sono cinque giorni che sto trasmettendo quindi non vale fare due o tre video corti al giorno dovrei farne massimo uno e, e però mi sto avvicinando alla metà delle otto ore cioè me ne mancano eh, un po più della metà di quelle che ho fatto fino adesso eh, basta fare in pratica due o tre live per quello che adesso ho capito ci sono delle persone che per salvare il tempo mensile fanno delle maratone anche di 20 ore perché magari non sanno dopo quanti video potranno fare intanto si levano di mezzo uno e purtroppo però una media di spettatori molto bassa allora mi dovrete aiutare in quello portare più spettatori condividete le mie le mie live quando rimangono salvate e poi eh, avere eh, più ore eh, vabbè quello dipende da me poi ho superato il numero di iscritti ma per diventare un partner devo avere invece eh, 25 iscritti no aspetta No, per diventare un partner vanno bene il numero di iscritti eh, devo avere 75 spettatori e non so se durante la live o oh, oh no capito però posso diventare partner senza pagare per il momento mi servono spettatori e basta perché tutto il resto dipende da me. Trasmettere otto ora, ore e trasmetti per almeno sette giorni differenti. Quello non lo posso chiedere agli altri, devo trasmettere io, però devo trasmettere per quello che adesso voglio fare la trasmissione più larga possibile, almeno arrivare a un'ora, un'ora in soda, ti darei ogni tanto guardo l'orologio poi vabbè tutta questa storia vaccini non vaccini io ho fatto già la seconda di astrazeneca a luglio tutti si allarmano è più pericolosa questa meno pericolosa questa i giornalisti a dire eh, no eh, adesso risulta più efficiente questo vaccino no adesso risulta che immunizza di più le cellule quest'altro vaccino eh, no adesso però si è saputo che c'è più resistenza nel tempo quest'altro vaccino basta ditelo che dovremmo fare una terza e non se ne parla più tanto è così anche per l'influenza stagionale questa sarà una nuova influenza stagionale in più come ce ne sono tante altre io mi faccio la neumo 23 e quindi dovremmo fare anche come uno si fa l'antitetanica uno si fa la neumo 23 la contro lo stafilococco l'antitetanica sono dei vaccini bisogna farli non, non è da fare nessun dramma Manifestazioni in piazza dove vanno senza mascherina a sternutarsi in faccia a eruttare a sputare a flemmere scoreggiare ciao wifer o oh, eccomi carissimo san salve a te e ai tuoi graditi ospiti grazie a te wifer grazie a te di essere presente anche qui oltre che nella piattaforma rossa sto cercando di superare uno il, un obiettivo quello di diventare affiliato e quindi per quanto riguarda le otto ore di trasmissione dipende da me ho fatto molti video ultimamente no talking eh, che forse ti interesseranno per esempio questa mattina mi sono svegliato molto presto per andare al bagno poi ho ripreso a dormire ma ho approfittato che ho mangiato un cioccolatino per filmarmi come fanno tutti i bravi streamer poi purtroppo a volte la piattaforma di questo social eh, l'applicazione nel cellulare non funziona eppure che un cellulare nuovo del 2021 il motorola moto E7 e 7 i power Beh, veramente, io le live le improvviso. Sono finito, ho finito per parlare del vaccino del COVID, ma non è che Non era quello l'argomento. L'argomento, forse non lo so neanche io. Eh, il titolo è Cresci con noi su Twitch, live Saint Jean. 18 settembre 2021, Uniti si cresce. E difatti eh, sto trasmettendo dal computer con eh, Restream perché sul cellulare l'applicazione a volte funziona e non funziona, e a volte eh, ecco qua: e a volte eh, anche Restream o Stream Lab. E non funzionano bene poi non, non, non, non si vedono non si vede la chat e allora preferisco fare dal computer perché voglio macinare ore cioè eh, voglio diventare il mio obiettivo è di avere almeno otto ore e poi naturalmente devo trasmettere in sette giorni differenti per quello che ho trasmesso delle dei mini stream col cellulare che quelli li riesco a fare facendo vedere immagini buddiste, cinesi tibetane mangiando il cioccolato alle sei del mattino e tutte queste cose qua però ti ricordo che domani nella piattaforma rosa andrà in onda un, un una premiere fatta in un'altra piattaforma alle 21:30 di sera. Perché il mio pubblico ormai è internazionale visto che metto sottotitoli in 130 idiomi, caro San, io non ho una post e pay se no ti avrei già fatto una donazione. Ti ringrazio, carissimo amico il pensiero è ciò che conta e soprattutto soprattutto se poi condividi questo video i vi eh, guarda i video di questa piattaforma e eh, commentali che anche così mi aiuti guardali per intero e commentali alcuni durano pochi minuti e un altro duro un'ora eh, che è quello che poi ho salvato e andrà in premier domani alle 21:30 domenica 21 e 30 domenica 19 settembre del 2021 alle 21 e 30 intanto qua ti metto un link se vuoi entrare lo condividerò su twitter M moltissime grazie condividi questi video di questa piattaforma ma anche e della piattaforma rossa che non so se qua si può nominare ma questa piattaforma là non si può nominare dicono allora eh, vi ringrazio molto eh, ti ringrazio molto del tuo aiuto e non so se tu fai parte della community della family di flaco montefiore e di costantino ru condividi anche lì se puoi perché io ultimamente non, non entro più in telegram tanto non ti rispondono non ti rispondono e non, non dicono nulla e quindi è tutto un casino tutto un bel dire Non, non, non si può andare avanti così io ho visto per tutto il 2020 non li conosco san Io, per tutto il 2020, sono stato in quelle community, in quei canali che fanno live per conoscerci meglio, un po' come mettevano il titolo come ho messo io: Cresci con noi su nel nome dell'altra piattaforma uniti si cresce, però. però Ecco, poi alla fine non, non, non si cresceva uniti perché io a guardare tutti i video degli altri, ma gli altri mi dicevano: Manda uno, screenshot se sono dal computer. Ah, ma il tuo messaggio è andato in spam. Significa che non hai visto abbastanza, eh, ma e poi eh, rimani chiuso in una bolla. Io da quando metto i sottotitoli in 130 idiomi a molti dei miei video ho molte più visualizzazioni che quelle che ricevevo da loro. Io non so se iniziano di nuovo il ciclo delle live di questo tipo, se vi parteciperò più. Ogni tanto guardo l'ora perché si sta facendo tardi. Wifer, sì, la gente è maleducata quando non risponde sono sgarbati è vero sono sgarbati ma poi voglio dire youtube ti incapsula in una comunità di 200 300 persone tutto il giorno a vedere io i video di quelle persone magari qualcuno mi rispondeva guardava i miei video ma che rispondeva eh, like fatto cioè sminuisce un canale io entravo nei loro video vedevo almeno eh, 5 10 minuti e ero pertinente a, al video e non scrivevo like like like poi loro si lamentavano che quella piattaforma rossa cancellava i loro commenti per, perché facevano spam caro san cosa ne pensi della morte di youtube anche io secondo me hanno fatto scoppiare i fans sì giusto lui già veniva malato ha voluto condividere la forma nella quale lui mangiava forse è stato un urlo silenzioso disperato eh, muto di aiuto che lui ha lanciato eh, e invece eh, lui ha finito per spettacolarizzare la sua malattia condividerla e eh, gli hanno imposto delle sfide de, che lui non poteva sostenere lui si doveva mettere in cura da anni ma eh, era un dipendente dal cibo purtroppo perché era una persona molto in gamba avrebbe potuto fare qualsiasi altro tipo di contenuto come hanno detto molti ah, a iniziare da cicalone simone che l'ho detto prima ma anche eh, le commentator del tubo che non mi ricordo mai come si fa chiamare che volevo fare un video su youtube anch'io anche quando era in vita che lui aveva del potenziale per fare di tutto soltanto che si doveva mettere in cura perché veramente quando parlava eh, io non guardavo i suoi video ho guardato alcuni suoi video per vederlo mangiare anch'io ho fatto dei video mangiando soltanto soltanto che non è che facevo i video per mangiare molto ma è perché non avevo tempo da perdere e i primi anni che ho iniziato a fare i video nella piattaforma rossa, semplicemente non era l'obiettivo di mangiare grandi quantità di cibo, ma di risparmiare tempo. Allora mi filmavo facendo merenda, colazione, pranzo e cena e per rispondere alla gente, per fare dei video parlando di cose, ma mangiavo normalmente, addirittura gli avanzi del giorno prima, ma poco. Quindi io credo che lui avesse del potenziale per parlare di qualsiasi cosa. Purtroppo lanciava delle urla disperate di soccorso perché mostrava la sua patologia, la sua malattia. Capito? Wifer o Wifer, io una volta gli lasciai un messaggio ma non rispose. Gli dicevo di non esagerare e beh è chiaro ma lui se ne approfittava perché era un malato come quelli che vanno nella trasmissione vite al limite no o chili mortali che che se ne approfittava di fare video di quel genere per mangiare di più si caro san io l'unica strada è la depurazione liquida tramite tisane varie erbe e spezie io non lo so dove andare da un medico come naussara e da un, un dietista magari se dovendo il bypass gastrico solo doveva passare per la sua volontà comunque io ho visto molti video di youtube anch'io nei quali non mangiava e faceva dell'ottimo materiale perlomeno erano delle testimonianze di vita qui su questa piattaforma o su quella rossa ci sono persone come per esempio i mostri del trash che hanno creato contenuto molto peggiore volgare e diffamatorio lui era candido ingenuo e buono e anche innocente come un bambino aveva la voce da canarino e, e, e quando dormiva si filmava con dei pupazzetti addosso dei peluche mi ricordo faceva dei video graziosi e è un peccato che sia morto se si metteva a dieta a tempo probabilmente avremmo ancora fra tutte e tutti noi e ci avrebbe deletato con i suoi ragionamenti i suoi pensieri perché il web le piattaforme sociali sono soprattutto per le persone comuni come te come me che magari hanno letto molto ma hanno degli interessi che possono condividere in maniera molto ordinaria senza essere dei docenti di letteratura si sì, fidati poi è dimagrito ma dentro stava crashato in ospedale dovevano depurarlo e purtroppo perché eh, purtroppo è così anni di abusi, eh, chissà come aveva spapolato il fegato, come in una canzone Vasco Rossi diceva fegato. Fegato fegato spapolato. Fegato spapolato il grasso. Troppo grasso, ti spapola. Il fegato, si sì, ricordo. Era meglio che parlassero soltanto. Ho superato l'ora, grazie a tutte e tutti voi vediamo come diventare un affiliato quante se ti riconosce subito eh... no per il momento sembra che finché non chiudo la live non riconosce nulla sembra che per il momento poi non so se ecco vedete Giraffino dietro di meno, se non lo fate per me, fatelo per il mio girafino, quelli che avranno seguito la live fino a questo momento. La live, iscrivetevi e abbonatevi a questo canale e anche nel mio canale rosso. Troverete tutte le mie reti sociali nel profilo di questo di questo canale, crashato significa. ingolfato e eh sì il, il fegato l'avrà avuto grasso ho messo il mio like grazie carissimo amico ti invito anche a guardare ogni altro episodio di questa piattaforma lo troverai divertente ho fatto molti video muti nei quali non parlo perché con il mio cellulare fare video larghi non viene addirittura Nef, ne edi, edita e viene meno ho fatto dei video no talking di me di 10 minuti e ne ha salvati 4 o 5 eh, perché purtroppo eh, twitch su questo cellulare che è nuovo è un motorola moto e 7 eh, e power sembra che non funziona molto bene non l'ho provato sul mio cellulare vecchio ma è questo no il moto e sete i pover che dura un'enormità la batteria se io lo accendo alle 10 di notte c'è ancora il 70 per cento alle 5 del mattino forse perché è nuovo e forse perché ha una batteria di 5000 mAh. ok contaci grazie mille e poi se poi condividi anche tutti gli altri video di questo canale qua così mi aiuti a crescerlo e avere e a raggiungere eh, le mete, grazie perché voglio raggiungere almeno l'obiettivo di essere affiliato. Certo, dipenderà da me trasmettere almeno otto ore e non posso fare dei video corti di dieci minuti per arrivarci, ma trasmettere per almeno sette giorni differenti sono io ho questo canale dal 17, però l'avevo trascurato. Adesso, siccome non voglio stare tutti i giorni sulla piattaforma rossa, almeno quando l'ho saturato di premiere di live, vengo qua a passare un po' di tempo. Faccio una cosa che al momento è gratuita è delle pre, del, degli streamer, eh, però eh, il, il, il, il, sette giorni differenti tocca a me trasmettere, eh, per almeno otto ore, tocca a me superato i 50 iscritti ne ho raggiunti 167 ma se potete condividere eh, il mio canale i miei video mi farete un favore magari anche altri si iscrivono e poi devo raggiungere una media di tre spettatori eh, ogni eh, non so se per, per ogni eh, streamer stream oppure eh, media di tre spettatori che vedano negli ultimi 30 giorni i miei video non so come funziona bel cellulare strano che non funziona bene no non funziona bene l'applicazione, e poi è di, di gamma bassa comunque e comunque ho letto in internet che ci sono dei problemi con l'applicazione ed entrare nel cellulare o con Restream o con stream lab eh, non posso leggere la chat e questa è la prima volta che ciò tante persone chattando in una live eh, in questa piattaforma forse il caricabatteria che è difettoso no no no carica bene la batteria Solitamente il cellulare quando è sotto carica deve arrivare al massimo al 100%. si ci arriva. Peccato, Santupardi, siamo solo noi due. Beh, adesso ti devo lasciare, c'è da fare. Ciao carissimo amico.